Grazie Presidente. Allora Come prima cosa, volevo nuovamente dare il benvenuto eh, nell'amministrazione ai nuovi eh, componenti del, dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Buon lavoro. Eh, abbiamo già potuto eh, apprezzare la dedizione che eh, subito dopo l'insediamento vi ha portato a confrontarvi subito con un lavoro, un lavoro impegnativo, eh, svolto assolutamente nei tempi previsti dal, dal regolamento e direi con eh, un risultato che noi consiglieri, eh, penso di poter rappresentare almeno eh, diciamo, la maggioranza dei miei, eh, dei miei colleghi, eh, apprezziamo per la chiarezza e la, e la completezza del, dei contenuti. Allora, due annotazioni velocissime perché eh, mi dispiace che il consigliere Figliomeni non sia in aula però magari qualche eh, diciamo, collega di partito glielo può riferire quando rientrerà. Il consigliere Figliomeni, eh, membro della Commissione Bilancio, ha ricevuto tutta la documentazione relativa alla proposta oggi in discussione con tutti gli allegati con una mail il 10 aprile 2019 alle ore 13.07. Quindi ha avuto circa 20 giorni di tempo rispetto alla data odierna per poter consultare i documenti. Quindi che ci venga a dire che la documentazione non l'ha ricevuta per tempo, Sta dicendo una inesattezza per non dire una bugia, che forse è una parola troppo forte. Allora, evidentemente, nella migliore delle ipotesi, non apre il, la propria casella di posta e non va a leggere, a leggere le email. E questo, quindi, è un suggerimento che dovrebbe eh, accettare per poter lavorare poi meglio in futuro. E per alcune parole invece dette dal collega Pelonzi. Eh, porto un unico riferimento è vero che il collega Pelonzi magari è, è distratto in altra conversazione ma è, almeno è presente in aula l'appropriazione in debita fermo restando che questa amministrazione non ha aumentato di un euro il peso no, della, del costo dell'amministrazione sui romani l'appropriazione in debita caro collega sono i 200.000 euro di superaddizionale IRPEF che tutti i romani pagano per rimborsare tutti gli anni fino al 2048 eh, sì, 200, eh, scusate, 200 milioni, certo, grazie del, della rettifica, i 200 milioni che tutti i romani annualmente fino al 2048 pagheranno per rimborsare i non si sa quanti miliardi, perché eh, ormai si sparano i numeri sul, sul debito, no, finalmente si sa, sono circa 12 miliardi che sono stati realizzati per portare lì sia sì, la catastrofe questa, eh, questa città dalle amministrazioni anche precedenti ma sicuramente Rutelli, Veltroni Alemanno e Compagnia Bella quindi quando si fanno questi riferimenti occorre come prima cosa ricordarsi delle, eh, di quello che si, è, eh, che si è lasciato e di come si è amministrata questa città allora, su, eh, Faccio riferimento, visto che eh, al di là del, di tutti i commenti il, il lavoro fatto dall'organo dall dall di revisione economico-finanziaria è un lavoro chiaro e dettagliato. A qual è il leitmotiv di wagneriana memoria all'interno di, di questo documento. Sostanzialmente in questo argomento c'è scritto Caro Assessore al bilancio, cari consiglieri, cara maggioranza, ci sono molte cose da mettere a posto ancora. È vero, non abbiamo finito il nostro lavoro, ci mancherebbe. Ma, ma sostanzialmente i debiti fuori bilancio non li avete fatti prevalentemente voi, li avete trovati e adesso vi siete costretti a gestirli. La situazione sulle partecipate vede, è complessa, ma attenzione, attenzione, avete ereditato delle società praticamente fallite che state cercando, qualcuna già ci siamo riusciti, a metterle, diciamo, indirizzarle sulla diritta via e magari a salvare la società, i dipendenti e soprattutto i servizi che queste magari cercando di migliorare nel tempo stanno assicurando alla città. Qualcuno, qualcuno di queste le voleva vendere. No, per magari realizzare qualcosuccia a per, qualche, diciamo, per i soliti investitori, i soliti speculatori che vanno in giro in questo Paese. L'altra cosa che c'è scritta è che finalmente c'è cioè una cosa fondamentale che qui ancora non, non è stata recepita del tutto, che c'è un calendario amministrativo, un calendario eh, contabile che prevede di fare le cose no, in determinati momenti tipo il bilancio di previsione si presenta entro il 31 dicembre, dicembre, fatte salve le eventuali deroghe che comunque il Governo mette a disposizione delle amministrazioni locali, il rendiconto si presenta entro il 30 aprile e l'assestamento si presenta entro il 31 luglio e così via. Ah, tra le altre cose noi abbiamo anche entro il 30 settembre il bilancio consolidato che in realtà tutti i nostri predecessori non si dovevano preoccupare diciamo, di elaborare perché per le amministrazioni locali non era ancora previsto. Siamo arrivati noi pure questo, e, questo e, ne siamo, e ne siamo contenti perché questa cosa ha permesso di portare alla luce tutta una serie di situazioni diciamo, un po' nebulose compresi i 18 milioni famosi eh, di Ama che... Qualcuno ha generato, ma nessuno si è mai preoccupato di mettere a posto, di razionalizzare all'interno di quella che è la riconciliazione fra le partite debitorie e creditorie, fra diciamo, capogruppo e proprie, diciamo, eh, proprie partecipate. Quindi di questo pure dobbiamo rendere merito all'assessore e a chi lavora diciamo, per conseguire questi obiettivi. Poi sostanzialmente in questo, in questo documento c'è scritto che l'ente, malgrado i problemi, malgrado le cose da fare, malgrado i suggerimenti che ovviamente accogliamo con, eh, con favore, alcune cose le, le conosciamo, sono state eh, ribadite in questo, in questo documento, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando in quella direzione per, eh, per migliorarle. Sostanzialmente dice che il l'ente è solido, ci sono delle attenzioni, ovviamente, c'è un monitoraggio costante da fare, ma sostanzialmente questo è un, è un ente che naviga discretamente sulle proprie gambe. Beh, io vi ricordo che quando siamo arrivati tre anni fa, questo era sostanzialmente un ente fallito, quasi fallito, perché si parlava di predissesto, di dissesto. Erano queste le voci che circolavano no, nel nell'ambito della cultura economico-finanziaria della capitale. E io ricordo il primo assestamento, un assestamento eh, difficile, tecnico, ma che aveva portato in evidenza questa situazione. I debiti, l'incertezza su, su, sugli accantonamenti, cioè tutta una serie di eh, situazioni che in realtà rendevano effettivamente il lavoro rischioso, arduo, complesso, difficile, Dite, voi, utilizzate voi il termine che preferite. Io credo che il, il lavoro sia la sua, e questo, questo rendiconto 2018 dimostra per l'ennesima volta, se, se è possibile, che la, diciamo, la strada maestra, quella corretta, è stata, è stata tracciata. C'è effettivamente un, un obiettivo che secondo me è ancora diciamo, eh, eh, non troppo vicino in termini di conseguimento, che è quello del, ed è vero, quello del, eh, diciamo, ridurre il più possibile l'overshooting. Ricordo però che non è una caratteristica peculiare di questa amministrazione, è la nuova modalità della, cioè, dettata dalla, eh, nuova, dalla nuova contabilità che mette fortemente in evidenza questo fenomeno. In passato l'overshooting esisteva, però rimaneva un pochino sommerso all'interno di quelle che erano sostanzialmente i rinvii sull'utilizzo dei fondi che di anno in anno si, por si portavano in avanzo e che lì eh, rimanevano e giacevano per tempo. Vale a dire, è sempre successo il che non è una giustificazione, ovviamente dobbiamo scardinare questo, questo sistema, ma in realtà oggi è evidente e ne, siamo, e ne siamo contenti anche perché è un indicatore che permette di poter migliorare in molti aspetti e che quindi diciamo, non è una novità dal punto di vista della eh, capacità amministrativa, ma è sicuramente un indicatore che ci fa eh, riflettere su quali sono gli indirizzi che dobbiamo dare alla nostra, eh, alla nostra azione. Fermo restando che l'overshooting è rimasto sostanzialmente invariato e che ne è cambiata eh, la composizione, andando per esempio a evidenziare che per ciò che riguarda la spesa corrente, la capacità di avvicinare eh, la spesa dei fondi a disposizione alla quasi totalità è eh, abbastanza evidente quest'anno, il che ci fa ben sperare anche per ciò che riguarda invece la parte di investimenti su cui sicuramente c'è da fare un, eh, un lavoro di, perfezio di perfezionamento ricordando sempre che oggi abbiamo una eh, normativa sul il, il nuovo codice degli appalti particolarmente complessa dal punto di vista dell'attuazione e del rispetto eh, delle regole che oggi eh, fortunatamente esiste un organismo che, combatte, che cerca di combattere la corruzione e il malcostume che prescrive e a volte purtroppo rallenta alcuni procedimenti, soprattutto nella realizzazione delle gare. Eh, dobbiamo dire che esiste sempre un problema legato ai trasferimenti da altri enti per cui alcuni accertamenti non sono eh, sempre tempestivi rispetto alla possibilità e questo è dato anche dal nuovo regolamento della eh, eh, nuova contabilità. Ehm, di dover spendere e realizzare le gare all'interno all eh, entro la fine dell'anno dell'esercizio di riferimento e così via, che, ripeto, non sono una giustificazione ma sono degli elementi che eh, diciamo, introducono tutta una serie di complessità che nel tempo e nel, negli anni che mancano. Eh, fino al termine della nostra esperienza qui nell'amministrazione di Roma Capitale, sicuramente ci porteranno a conseguire buoni risultati visto il buon lavoro che eh, in particolare eh, l'assessore in termini di monitoraggio e attenzione su tutte le attività degli altri, eh, degli altri eh, assessorati sta eh, svolgendo, ci porteranno dicevo, a conseguire dei risultati e eh, Diciamo a fare in modo che i romani apprezzino la bontà dell'amministrazione che stiamo portando avanti. Grazie.